Bisogna aspettare 30 giorni, 28 giorni prima di parlare della propria costellazione. Altra domanda molto interessante, io quello che sento è che uno, se ho fatto un lavoro su di me e sento il bisogno per il momento di proteggerlo, non ne parlo, mi ascolto, lascio, lascio che le informazioni che sono arrivate anche le più strane che siano entrino, in modo che possa emergere altri ricordi, altre informazioni che sono magari dimenticate, nascoste, oppure ne parlo, guarda, ho compreso questo, guarda, abbiamo un nuovo fratellino, una nuova so sorellina in famiglia e perché no condividere questa eh, scoperta e magari eh, questo può ancora di più andare a guarire la mia famiglia, quindi io lascio molto alla sensibilità di chi ha fatto la costellazione dove sicuramente eh, il rispetto, eh, il fatto che comunque è un lavoro sacro, dove per sacro intendo eh, l'importanza di rispettare le relazioni, le mie relazioni e le relazioni degli altri, l'importanza di rispettare tutto quello che mi è arrivato, perché se è arrivato a me non è a caso e se è arrivato a me significa che è proprio per me in modo da poter andare avanti nel mio processo di crescita in questo viaggio meraviglioso che è la vita.